sai che c'è per diventare bravi a fare qualcosa no, non mi rivolgo a te, non, non è che penso che tu sia la persona in questione sto solo condividendo la mia scoperta personale quando vuoi diventare bravo a fare qualcosa non basta che diventi bravo cioè nel mio caso il, il riuscire piano piano a scoprire i passi, il metodo, la tecnica con la quale fare qualcosa, ma soprattutto poi tenere alto lo standard nel produrre questa cosa, perché quello che mi succede tipicamente è che imparo benissimo a fare la cosa che voglio fare la faccio bene una, due, tre volte e poi dico, vabbè, questa cosa la so fare e quindi poi divento sloppy, superficiale nella preparazione nell'organizzazione e la cosa quindi non viene più speciale, bella, fantastica, eccetera, così come avevo imparato. Quindi la presunzione, la pigrizia, l'approssimazione, la eccessiva self-confidence nel dire l'ho imparato mi traggono in inganno perché per imparare veramente bene bene bene una cosa e ottenere dei risultati spettacolari che fanno la differenza mi rendo conto ogni giorno di più che non è sufficiente imparare fare e poi rilassarsi ma è proprio quando hai imparato e lo sai fare bene che devi mettere l'extra impegno per tenere alti gli standard e continuare a essere ligio, preciso, attento ai dettagli, così come quando eri così affamato di conoscenza hai scoperto queste cose la prima volta. Questa è la sfida.